Una parte degli avamposti di Versailles entrava per le porte sguarnite della città. Louise! Louise! Louise! Pierre, Pierre, Pierre, Pier, Pier, Sono qui, Madonna, ma perché? cercando! E eh, me ne sono accorta! Adesso ho capito perché ti chiamano a fare il banditore di piazza, Hai quanto capito? urli, quanto! Eh lo so, ma te che sta a fare qua fuori? Prendo aria, Pier, e guardo le stelle. Guarda che belle! A lui! A me mi sa che te stai a confondere! E okay. quelle mica sulle stelle! Quelle sue scintille dei cannoni! Altro Ci che stelle, stelle. lui! <ride> ma lo vedi che non capisci niente! Te devi guardare oltre e oltre il tuo naso, verso l'orizzonte, Pier. E allora, solo allora, vedrai le stelle. Sarà? Ah, questi sì, cannoni. Ti piacciono, eh? Chi? Ti piacciono i cannoni? Lo so, Pier, piacciono anche a me, barbari quali siamo. A noi piace la musica di quei cannoni. E il suon della battaglia, il tuon della mitraglia, Pierre! E noi canteremo con essi, perché presto la madre delle rivoluzioni nella sua piena ci travolgerà. E allora, solo allora, canteranno quei cannoni. Belle parole, eh? So. Mi sì. piace come parli. So epica, Pietro. Sì, infatti. Ma io in realtà preferisco la musica, quella dei concerti. Ah è musica del di stasera? Quella è musica Luis, mica quella dei cannoni, e dai e saccia quella è musica Ma certo certo, ma anche quella è bella, ma cara, eh. è bellissima, è stato un bellissimo concerto sì. ma vuoi mettere la musica delle cannonate contro quelle carogne di Versailles? Pure quelle? Non vedo l'ora, non vedo, Pier E che a me quella musica non è che mi piace sempre sempre a lui? Come no? Fatte spiegare. Allora, quando siamo noi che le suoniamo e le cantiamo, allora a me quella musica mi piace. <ride> ma quando sono loro che ce le suonano, a me quella musica non mi piace per niente. Ma proprio per niente. Ti capisco, Piero. Ma ricordati che a questo mondo nessuno ti regala niente. Qualcosa te la devi pure guadagnare. Vita o morte. Perché noi canteremo. Canteremo morendo realizzando l'ambizione d'ogni schiavo, Pierre. Quello di spezzare le catene. Belle parole. So Mazza che... quanto sei epica. <ride> Grazie, hai capito? <ride> Ma mica so' tutti come oh. te Oh! Mica tutti hanno sto fuoco dentro quando parlano. Mica hanno, tutti hanno sta voglia di andare a morire sulla barricata, oh! A lui, a verità è che io quando sto sulla barricata. io mi calco sotto. Luis, ma dopo che farai? E che vuoi che faccia, Pier? No, no. Io starò sempre sulla barricata, a mio agio in mezzo alla tormenta. Perché sembra che ogni cuore che batte per la libertà. debba. Guadagnarci solo un pezzo di piombo e allora, Pierre, io voglio la mia parte! Ma che stai a dire? Ma come che sta a dire, Pier? Sono epica, epica! Ho, ho capito! Ma mi sta a, morire, sto a che devo fare? E ti ho capito! Ma non è mica se stai a parlare, che fai? No, ma sopra la barricata il cuore, il piombo, e poi le schioppi, schioppettate bombe, io non te stavo a dire! Belle parole, per carità, c'è cioè, il fuoco dentro, mi piace, sei epica! Però quello che ti stava a mandare, che fai dopo, cioè dopo da adesso, adesso dopo, dopo da adesso, capito? Adesso subito, dopo subito, capito? Cioè mostra a parlare dopo, vado a mangiare, vado a bere, vado a dormire, che fai? E che faccio? Vado eh, a so. casa, mi vado a riposare. Oh, e a questo punto, se permetti, io ti accompagnerei più a casa, sai come? <ride> che? Sì, secondo te, te Lui, Michel ha bisogno di te, Mi lo accompagni a casa. Eh no. Riformula. Allora famo così. Non è che niente niente tu, Luis Michel, mi accompagneresti a me a casa tua? lo vedi? Che eh. così è meglio. Eh no, va, visto che dobbiamo morire Luis, almeno famo se la pia bene. Andiamo, va. Che dei eh, blocchi no. di muovo. Scusa, okay. ma dovrebbero fare la guardia alle porte della città e invece si mettono a dormire. E eh, dai, beh Beh, stanno a fare la pennica, che Ma come pennica? Ma stiamo in mezzo a una rivoluzione! Ma non ci possiamo addormentare così, scusa, Vi è arrivata la sveglianata! Ma andando andando! Ma i mortacci vostri mi avete rovinato la serata! Forse era l'ultima serata della vita mia. Sveglia! Allerta! A lui! Ammazza come dorme! A me mi pare non. morto.